Sono le 9.42 minuti dal 2, maggio, dal 2 maggio, quindi da qualche giorno a questa parte, è disponibile online il modello 730 2023 precompilato. Da quella data si può scaricare, mentre da oggi 11 maggio è possibile trasmettere la dichiarazione dei redditi. Come fare? Quale percorso seguire? Ce lo facciamo spiegare da Rosi Delia, sempre molto chiara devo dire, molto comprensibile nel darci il Istruzioni di carattere fiscale. Benvenuta Rosi. Buongiorno Vicky, buongiorno a te e a chi ci ascolta. Sì, da oggi si può partire, si apre ufficialmente la stagione del modello 730 2023. Eh, perché è possibile eh, modificare e inviare il, eh, la dichiarazione dei redditi precompilata, pronta all'uso, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate? È anche possibile da oggi ehm, avvalersi della compilazione assistita del quadro E che ospita spese detraibili e eh, deducibili, quindi le somme che eh, riducono l'imposta da eh, versare. Quindi facciamo un passo indietro, come al solito, sì. che è? parliamo quindi della dichiarazione azione dei redditi che l'agenzia delle entrate predispone per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, per pensionati e pensionate, con eh, i dati in suo possesso. Quindi effettuando l'accesso al portale dedicato, i cittadini e le cittadine si trovano già una, una panoramica della dichiarazione eh, dei redditi relativa al, all'anno 2022, perché come al solito nell'anno in corso eh, dichiariamo i redditi del, eh, dell'anno dell dell precedente. Esatto, che cosa fa l'Agenzia delle Entrate? Ricevendo da, da soggetti terzi. Una serie di informazioni eh, elabora eh, il modello 730 precompilato che poi insomma i cittadini possono visualizzare ed eventualmente poi modificare prima dell'invio. Eh, nel 2023 abbiamo un pacchetto di informazioni complessive che ammonta a 1,3 miliardi di dati. Perché che cosa finisce in questa eh, precompilata? Parliamo di, delle informazioni che eh, sono precompilate ad esempio nelle certificazioni uniche, ma parliamo anche di, appunto, di quelle spese che eh, aiutano a ridurre l'imposta da versare, dalle spese sanitarie che eh, hanno sempre eh, la parte più importante in, in questo flusso di dati, eh, a quelle relative ad esempio alle istruzioni, ma eh, finiscono nella, nella cosiddetta precompilata anche tutte quelle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi eh, presentate nel, nell'anno precedente ehm, come fare per accedere partiamo da, da, da questo primo passaggio sì. ehm, ai dati presenti online e disponibili sul portale dedicato alla precompilata eh, e gestito eh, dall'agenzia delle entrate è possibile accedere con le canoniche credenziali che ora ormai aprono eh, tutte le porte dei, delle piattaforme, possiamo dire, quindi parliamo del, dell'identità SPID, parliamo della carta d'identità elettronica, parliamo della carta nazionale dei servizi l'accesso al portale si può fare anche tramite le credenziali proprio specifiche dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, ma soltanto nei casi in cui sono ancora attive perché diciamo, le credenziali specifiche stanno andando sempre di più in pensione per così dire per lasciare spazio alle, a, a Speed CIE e, alla C e C, carta di identità elettronica e alla carta nazionale dei servizi è possibile però affidarsi anche al, a un CAF a un professionista abilitato, così come chiedere a una persona di fiducia di eh, procedere con l'accesso e poi l'eventuale modifica e invio del modello 730 eh, per il proprio conto bisogna farlo però seguendo delle mh, specifiche istruzioni è possibile eh, fare questa mh, affidarsi a una persona di fiducia tramite eh, il, il servizio è disponibile nell'area riservata sempre sul portale dell'agenzia delle entrate o tramite una, video, una videochiamata con, una, sì. con un funzionario o ancora eh, presentando una richiesta PEC o una richiesta fisica all'ufficio territoriale quindi eh, ripilogando Sì, perché non tutti hanno, dime hanno dimestichezza con i sistemi informatici no? quindi si può andare esatto, tranquillamente a un esatto. CAF mm. Mm. Esatto, questa possibilità anche di affidarsi a una persona di, di fiducia deriva proprio sì. dalla necessità di eh, supportare quelle persone che magari non hanno eh, dimestichezza con, con certo. i mezzi informatici, con il digitale, anche se dobbiamo dire l'accesso alla precompilata e poi tutti i passaggi sono eh, molto semplici, quindi non spaventiamo chi, chi si ascolta, eh, basta veramente avere delle competenze di base per poter accedere almeno alla, alla precompilata visualizzare i dati dopodiché perché sì. è importante la data di oggi perché ehm, non sempre è possibile accettare confermare quello che è stato indicato dall'Agenzia delle Entrate, ma bisogna anche eh, integrare, c'è cioè l'esigenza in molti casi di integrare questo pacchetto di informazioni o per eh, fare delle correzioni o per andare proprio ad inserire dei nuovi dati che non, eh, non risultano e che sono importanti, ad esempio, per beneficiare di una detrazione. Faccio un esempio pratico, un'attesa sanitaria eh, o di altro tipo che dà diritto a uno sconto sugli da attraversare non risulta nella precompilata, quindi il cittadino o la cittadina eh, ha necessità, ha, ha, ha diciamo, un vantaggio nell'inserire questa spesa per poter beneficiare del, dello sconto d'imposta e da oggi quindi è possibile o entrare nel portale, confermare e inviare eh, senza modifiche i dati inseriti beneficiando di eh, vantaggi sui, sui controlli o eh, diversamente è possibile eh, integrare o modificare quanto già presente nella dichiarazione, eh, nella dichiarazione dei redditi che l'Agenzia delle Entrate ha eh, predisposto. Quindi ufficialmente partono eh, diciamo gli invii della dichiarazione dei redditi 2023 tramite modello 730 precompilato. Mm -hmm. eh, diciamo anche che è possibile accettare eh, il modello 730 eh, proposto dall'agenzia delle entrate senza modificare niente oppure è possibile eh, modificare qualcosa, nel primo caso verranno fatti controlli documentali eh, sul, eh, su, su ciò che è detraibile, e deducibile, anche perché sono conteggi fatti da, dalla stessa agenzia delle entrate quindi sarebbe come se controllasse se stessa sì, sì, diciamo che ehm, chi, non, chi accetta così com'è il modello 730 precompilato beneficia di, di alcuni vantaggi sui, sui controlli. Dobbiamo anche dire che eh, negli anni noi come testata ehm, periodicamente abbiamo ehm, chiesto ai nostri lettori e alle nostre lettrici eh, di sì. eh, informarci sul livello di adeguatezza e completezza del modello 730 precompilato. Il trend è, eh, negli anni è sempre positivo, quindi c'è un, un livello di completezza e adeguatezza sempre eh, maggiore, quindi si, si va eh, diciamo, ottimizzando. Questo si trasmette livello. il documento a scatola chiusa, insomma, non si modifica nulla. Sì. Ci, tendenzialmente ci, diciamo, ci, ci sono dei passi avanti ma sono ancora tanti mm. coloro che devono intervenire per rendere mm. diciamo, conforme alla loro sì. situazione il, il modello preelaborato dall'Agenzia delle Entrate, quindi in alcuni mm. casi è proprio necessario intervenire. intervenire. Eh, sì, metterci il naso, metterci le mani. Sì, mm. sì, sì, le agenzie mm. di entrate mm. magari eh, ha inserito un dato o errato eh. o eh, non completo o comunque non, non perfettamente la situazione eh, eh, complessiva non è perfettamente in linea con quella del, del contribuente o della contribuente. C'è un livello di eh, ovviamente eh, c'è sempre un margine di errore, chi va di errore. Eh, ottimizzando questo processo, però. A volte è necessario proprio intervenire. Ecco. Comunque in ogni caso controllate, eh? Controll... controllare sempre. È sicuro eh, eh, <ride> questo, eh, questo Mi raccomando è sicuro. prima di, senza di inviare... Ma non accettare eh, senza guardare. A occhi chiusi infatti. Va bene. Grazie. Questo e molto altro Grazie. su informazionefiscale.it. Grazie a Rosi Delia.